Chiudete gli occhi e scendete al centro del vostro petto. Da lì evocate una persona a voi cara. Chiamatene il ricordo, che significa semplicemente ridare al cuore. Scoprirete con sorpresa che non ci sono etichette là. Nessun particolare giudizio, solo una chiara forte sensazione il linguaggio del cuore è il linguaggio delle sensazioni e quando incontrerete fisicamente quella persona non fatevi ingannare dal corpo fisico i corpi fisici sono solo l'ombra delle cose De umbris, dea rum ricordate invece la sensazione che evocaste sentite le persone che incontrate nel cuore e non potrete mai sbagliare egli infatti è il re una volta che siete un po' impratichiti di questo nuovo modo di vivere applicatelo a qualcuno che vi ha lasciati qualcuno che è morto e vi ricordo che ha la stessa identica chiave di amor Qualcuno di cui, quindi, non vedete più l'ombra e il corpo fisico, ma il cui ricordo è rimasto indelebile dentro di voi. Chi vi ha mai detto che questo ricordo è qualcosa di irrilevante? Chi vi ha mai detto che questo ricordo ha solo un valore personale e che non c'entra niente con la persona cara? Questo ricordo, se percepito discendendo prima nel cuore, così come vi ho spiegato, diviene un dato di percezione. Altro che cose personali, è l'unico vero modo per benedire qualsiasi spirito che abbia mai avuto anche solo un contatto con la vostra anima. Benedizioni a tutti carissimi amici, avete capito adesso che quando vi dico che siete nel mio cuore non sto affatto scherzando.